Buongiorno, sono Arcangelo, eh, un anno fa ho fatto l'intervento di protesi al pene e ecco è passato quasi un anno, e va tutto bene, tutto a posto, non ci sono problemi, per, eh, non, tenere, non riuscivo a tenere l'erezione e allora col professor Antonini abbiamo deciso di intervenire per mettere questa protesi. E il primo intervento non era tanto buono perché non si riusciva a portare a fine un rapporto e, e non andava. Invece adesso si porta a fine il rapporto e va bene. Per il piacere loro c'è tutto, anzi, pure tanto. Un giorno, una volta due. <ride> Eh, che se c'è questo problema eh, riprendere subito provvedimenti fare questo intervento e, e vedrai che si risolverà tutto sono Maria eh, l'anno scorso mio marito ha fatto l'intervento per la, la protesi al pene eh, aveva questo problema per l'erezione non, non si riusciva a avere un rapporto completo eh, diciamo dopo l'intervento eh, Diciamo che la, il problema è andato molto meglio, si è risolto, adesso il nostro rapporto è completo e diciamo cioè, siamo soddisfatti, no lui è tranquillo, diciamo è soddisfatto, no non è una cosa meccanica no assolutamente, c'è sentimento, c'è sentimento e è, è una cosa un naturale è una cosa naturale, come se fosse proprio naturale, se non ci stesse niente No, no, no, assolutamente no. Ma dopo 33 anni di matrimonio, diciamo che l'intimità è molto affiatata, quindi, no, no assolutamente eh, no. Io lo, lo consiglio perché, diciamo, se uno vuole bene alla persona e, e quindi vuole mantenere questo amore, diciamo, tra coppia, eh, giustamente sì. Eh, eh, lo consiglio vivamente. No, ma senti proprio oh, pure il desiderio, si Se sente sì. il desiderio, oh yeah, sì, sì si no, pure. no, assolutamente. <ride> si bene una persona che l'ami è eh, il desiderio, cioè oia, oh yeah. si Se sente proprio. No, no. Eh, no, è una cosa naturale perché uno c'è affinità di mm. coppia, quindi diciamo diventa una cosa naturale. Sì, sì, naturalissima. Oh, si sì, si sì, contenta, voglia, oh yeah. <ride> soddisfatta.